Carissimi amici, siamo nel cuore della notte e sono immensamente felice di poter dare una rivoluzione alla nostra rubrica di Magia Pratica per Tutti. Questa che ho ricevuto proprio ieri è l'ottava richiesta da parte vostra, richiesta di fornirvi più materiale pratico, di fornirvi più rituali, più incantesimi, più formule, metodi magici per poter veramente mettere le mani nell'arte e praticare dei miglioramenti nella vostra vita vuoi per il lavoro vuoi per l'amore vuoi per la salute sempre quelli poi gli ambiti sono ma veramente mi avete chiesto in diversi proprio di voi se posso fornire di più eh, cose da praticare rituali da svolgere che possano funzionare e aiutarvi. Bene, io ci ho pensato un po' a questa cosa perché comunque già vi stavo trasmettendo delle conoscenze magiche che poi applicandole praticamente le cose potevate iniziare a crearle voi, ma ho deciso di aggettare la sfida ho deciso di accettare le vostre richieste assolutamente e quindi da ora in poi io vi fornirò molto più materiale pratico. Ovviamente stiamo parlando di magia pratica per tutti, quindi significa che non ci sono pericoli eh, vari nel praticarla e ovviamente significa anche che io non... Um, Do per scontato che voi siate degli esperti o che voi in effetti praticate magia eh, e ritualistica ogni giorno. No, non è questo eh, il caso nei luogo, ma quello che io vorrei veramente fornirvi, come vi ho già anche fornito negli altri episodi della rubrica, sono delle tecniche magiche che voi potete applicare dei rituali che vi serviranno e vi aiuteranno veramente proprio a muovere le forze della vostra vita. Bene, quindi possiamo subito iniziare da questa notte eh, in cui vi trasmetterò un rituale specifico che serve per trovare la tua strada. Dovete capire che ehm, spesso si dice, no, eh, mi sento perduto, non so eh, da che parte andare, eccetera. Tutte queste che possono sembrare dei modi di dire, in effetti poi quando uno va a vedere nei piani sottili eh, della persona, nella sua realtà, nelle sue realtà sottili, vale a dire come sta sognando il sogno in altri strati della realtà, tutte queste visioni non sono poi così metaforiche. Basti pensare che, quindi, ognuno di noi è come se avesse un proprio territorio. È come se ognuno di noi avesse uh, un, un territorio che di solito corrisponde alla propria casa, ad esempio, ma non è soltanto fisico, è proprio laddove la realtà fisica e anche quella emotiva, quella di pensiero, quella di uh, percepire, le cose si fondono tutte insieme, quello è il tuo territorio oppure il tuo cerchio magico. Eh, diciamo quindi che se tu decidi di vivere con una persona, e quindi assieme andate a convivere, hai lasciato entrare quella persona nel tuo territorio, così come tu sei entrato nel territorio dell'altra, ed è chiaro che vi influenzerete continuamente l'uno con l'altro. Iniziate a capire che cosa significa il territorio della vita, no? Chiaramente la vita stessa ti pone delle sfide davanti, magari uno parte da bambino, ragazzino, eccetera, sotto la tutela dei genitori e quindi sotto la casa e comunque la protezione dei genitori. Dopodiché ci si accorge come va il mondo, ci si accorge del lato economico, ci si accorge per esempio che si deve lavorare e batterci, a volte anche lottare proprio no? per... Un minimo di benessere economico, lottare per un risultato economico quasi proprio a competizione anche con le altre persone. Ci si rende conto di tante cose solo quando si cresce. Ok, perché questo? Perché ci stiamo spostando un po' dal territorio, dal nido in cui siamo nati. E piano piano si stanno varcando i confini poiché proprio si presuppone che la persona poi debba conquistare il proprio territorio e quindi riuscire a eh, conquistare il potere per magari mettere casa eh, propria ad esempio no è solo un esempio però è un esempio in cui si rivede questo concetto del territorio e si rivede questo discorso del uscire dal territorio dei propri genitori per conquistarne uno nuovo. Di fatto conquistare un tuo territorio è una cosa molto importante da un'età in poi perché ti permette di conquistare appunto potere negli ambiti della tua vita. Se rimani sempre alla mercé di qualcun altro Uh, puoi farlo, naturalmente, però ti porterà uh, dei problemi, ti porterà dei blocchi molto spesso Proprio perché la vita ti spinge a uh, conquistare le tue, uh, i tuoi traguardi, a conquistare il tuo potere Per te e, perché no, per la tua famiglia che dovrà venire Va bene? Quindi ricordatevi che questo discorso del territorio non è così metaforico come possa sembrare infatti a volte in alcune visioni sulla persona si può proprio vedere il suo territorio eh, potete per esempio immaginare anche gli eventi in cui qualcuno minaccia il vostro territorio quindi per esempio troppe persone che parlano male di voi lì intorno e vi danneggiano vi, vi, vi lanciano proprio le malingue vi lanciano le cose anche brutte malvagie Ora un po' si può fare, ma se questa cosa continua per troppo tempo, eh, dovete prendere precauzioni, dovete proteggervi da questo perché andranno appunto a eh, cercare di invadere il vostro territorio. Quante volte anche uno magari si è trovato male nella vita con la persona che ha scelto, con il proprio partner, eccetera. Perché? Perché l'ha accettata nel proprio territorio, ma la persona non era quella giusta. Quindi, comprende comprendendo un po' questo discorso della mappa della tua vita, del territorio della tua vita, è abbastanza chiaro che a un certo punto tu ti puoi trovare smarrito o smarrita. Cioè, eh, praticamente, vi sentite come se non sapete più dove dover andare. Non sapete più eh, o perché avete un bivio, ad esempio, quindi avete due scelte e non sapete proprio quale dovete prendere, Oppure vi sentite in una situazione proprio di stallo e di um, proprio non conoscere la propria direzione, non conoscere cos'è che ti sta chiamando per cosa, per portarti a realizzarti, per portarti a um, danzare così come dovresti, no? Bene, proprio in queste circostanze voi potete applicare il rituale che sto per darvi. Serve esattamente a questo, considerando quindi la via, la strada, il territorio come cose e uh, potenze vere, reali, non più quindi come solo cose filosofiche, psicologiche, eccetera, no, si considerano proprio come cose vere, che esistono, ok? Ed è proprio per questo che se ne può uh, iniziare a richiamare, ad esempio, uh, a noi la strada che è nostra. Quindi passiamo subito alla pratica di, di questo. Vi farò vedere tutti i passaggi e iniziamo subito dal creare una pozione specifica, che è una pozione secca e ci servirà all'interno del rituale. Ecco qua, carissimi amici, eh, gli ingredienti che ci servono per preparare questa semplicissima pozione, che è una pozione secca. Eh, abbiamo qui, ovviamente, vedete, della farina abbiamo del rosmarino vedete per il rosmarino non è necessario che sia polvere quindi può essere eh, anche spezzettato ok mentre invece le altre due devono assolutamente essere in polvere e vedete qua i chiodi di garofano che ci daranno comunque un aspetto gioviale, ok? Quindi il rosmarino ci darà l'aspetto solare della pozione e quindi ci darà anche la chiarezza, il rischiarare la luce, il rischiarare un sentiero il rischiarare una strada quando magari è buia no? e non si vede bene invece queste qua eh, aggiungeremo anche l'aspetto gioviale che comunque è anche un aspetto fuoco quindi i chiodi di garofano, cioè da qui anche si sente eh, il profumo ma se provate anche semplicemente ad assaggiare un attimo no? Uh, un po' in bocca sentirete immediatamente un, un, una fiamma cioè sentirete veramente quanto fuoco c'è qua dentro e quindi accendiamo il fuoco uh, in Giove affinché ci porti anche quindi uh, l'espansione Mm, e attragga comunque le cose positive che ci stanno già aspettando perché ricordate che questo è comunque per trovare la tua strada, ok? L'ultima cosa che ci serve ovviamente è sempre in polvere, mi raccomando queste due devono essere in polvere, eh, di cannella che okay? la cannella in cui noi prenderemo di nuovo la potenza del sole quindi se vogliamo metterle in ordine per il video abbiamo sole Sole e Giove, ok? Questa qui è la nostra combinazione per la pozione Importante capire una cosa, così ve la dico, una cosa molto curiosa È che in magia, comunque, eh, quando si usano le erbe e in particolare la cannella Noi si usa eh, la cannella che non è quella variante Cassia Ecco, di solito si trova la Cassia se volete un potere più forte, se volete veramente un'influenza un molto maggiore, dovete usare quella cannella proprio origi quella or originale, ok? Il latino, se volete saperlo, si chiama cinnamomum zeilanicum. La troverete comunque uh, ovunque, ma se prendete quella avrete un effetto più potente. Piccolo, piccola parentesi per la cannella, ok? Una cosa molto importante, quando vi mettete a fare i vostri riti, le vostre pratiche di magia, voi dovete capire che state eh, sempre manipolando delle forze. Cosa significa questo? Significa che, prima di tutto, è importante anche dove l'avete avete prese queste cose. Ok, si va al supermercato e si prendono, tanto per iniziare, almeno per queste due, no, ma anche per il rosmarino. Se andate al supermercato e prendete la stecca della cannella, e poi ci fate la polvere voi avete già fatto voi un lavoro per polverizzare la cannella così come per questo se li prendete già in polvere avete già ridotto molto il loro potere questi qui sono cose assolutamente da osservare quando si va a fare le pozioni perché altrimenti eh, insomma che ci stiamo a fare no quindi se riuscite a prendervele da soli è la cosa migliore come per esempio il rosmarino a farvi questo non ci mettete niente Fatevelo, ve ne tenete poi in... deve essere secco, eh? ve ne tenete poi in un barattolo, capito? E non è che va male. Il resto, uguale, lo potete comprare, comprateli interi, anche i chiodi di garofano, e poi vi fate voi la polvere. Già in questo modo ehm, avviene uno scambio giusto dell'energia tra voi e la pianta che state usando. Ehm... Um... C'è da dire che noi aggiungeremo tutto questo alla farina. Il mortaio, allora, il mortaio che vedete qua, bello e anche scuro, è in realtà uno strumento eh, molto importante eh, nelle pratiche magiche, ok? Ne dobbiamo parlare in un video a parte perché naturalmente dobbiamo capire com'è che si trova, dobbiamo capire com'è che, uh, com che si consacra, dobbiamo capire un po' di cose riguardo al nostro mortaio, ma comunque in linea di massima noi adesso lo andiamo a, a usare come fosse um, un calderone diciamo, nel senso che non andiamo esattamente a pestare le cose, ma le andiamo a mescolare, ok? Quindi quello che a noi ci serve è eh, anche la farina, ve l'ho già detto, ok? Il riso lo vediamo dopo, perché comunque non fa parte proprio specificamente della pozione, va bene? Allora, iniziamo tranquillamente come già magari alcuni di voi conoscono. Se avete un mestolo, ok? Anche qui ne parleremo, ma comunque tenetelo in mano e passatelo così non così vedete non così ma così lo passate sopra agli ingredienti che poi andrete a usare dentro di voi ehm, potete sussurrare quindi non solo dentro di voi proprio con il sussurro al nur e vedere l'ingrediente che voi avete che prende luce questo è molto importante per vitalizzare quello che avete no ok quindi e questa qui vi serve, non dico come una bacchetta magica, ma comunque certamente come dirigere la vostra volontà, va bene? Quindi, quindi per esempio, nel rosmarino, praticamente si fa così. Dopodiché si prendono, si cerca di unire gli elementi in un certo ritmo. Quindi ad esempio, tre, unisco uno all'uno per farne uno. Vedete? Ecco qua. Perfetto. Tre. Unisco uno all'uno per farne uno. sentirete proprio dei profumi enormi che si ecco qua vedete qui ci siamo qua ancora no ecco qua Quindi di nuovo tre, avete capito no? Uno, due, tre, unisco uno all'uno per farne uno. Quindi per fare questa operazione potreste ovviamente usare anche il calderone, ma un calderone si usa poi dando di fiamma, va bene? Noi non abbiamo bisogno della fiamma e comunque per usare comunque un oggetto di potere, ok, usiamo il mortaio. Ecco, ci siamo. Perfetto. Quindi la nostra pozione in realtà è già pronta. Perché è una pozione secca, quindi non ha bisogno di altro, ok? La possiamo mettere dentro al barattolo. Ora ce la mettiamo subito. Ecco qua la nostra pozione pronta per essere usata. E questa ci servirà per illuminare il la strada il riso invece a cui dovremo aggiungere comunque dell'olio ah non è il riso cotto va bene è proprio riso bianco a cui andiamo ad aggiungere abbastanza abbondante olio ovviamente anche qua se avete un olio benedetto userete comunque quello ma eh, alla fin fine, fine è, è indifferente e vedrete che praticamente acquisisce una, una sua brillantezza no un suo un suo riflesso diciamo lo girate molto bene ovviamente ecco qua deve essere un po' unto va bene questo perché Il riso andrà appunto a indicare voi che poi percorrete la strada, ok? E andrà ad attrarre la vostra strada verso di voi. Questo appunto perché c'è l'olio? Perché farà comunque da attrattore e da condensatore fluidico per uh, le forze che muoverete durante il rituale Uh, per farvi trovare, praticamente, cioè dalla vostra strada Perché vi ho detto che qui il concetto è proprio che non... Cioè, siccome voi non sapete che strada scegliere Allora si fa in modo che la strada trovi voi, capito? Questo qua è un po' il concetto dietro a questo rituale Bene, adesso ci siamo E possiamo proseguire uh, con il rituale vero e proprio Allora, la prima cosa che si va a fare è creare un, una specie di disegno sul nostro uh, altare, sul nostro tavolo, che deve essere comunque scuro. Quindi se non è scuro mettete una tovaglia nera, magari, e, e potete iniziare a fare un disegno con cosa? Con la vostra pozione secca, con la vostra polvere. Ora, io avendo il telefono in mano, facciamo che metto pausa e vi faccio vedere come deve essere il disegno perché altrimenti non riesco a fare le due cose insieme ecco qua esattamente l'immagine come deve venire vedete è una specie di, di svastica insomma una croce una ruota che gira ok e ehm, praticamente prima fate eh, l'immagine, questa, questa particolare croce, con la pozione, e poi al centro aggiungete una carta dei tarocchi, che è il mondo. Ai quattro, nelle quattro mezze direzioni, voi mettete una candela. Perché dico mezze direzioni? Perché questo simbolo comunque deve essere fatto rispettando scrupolosamente le direzioni. Quindi voi siete qua dove sono io e siete rivolti a nord. Questo rituale si fa a nord, quindi significa che questa parte qua deve essere il nord. Prendete una bussola perché l'orientamento qua è importante. Quindi non questa, ma questa, va bene? Eh, quindi nord, ovviamente, est, sud, ovest, ok? non è che il disegno deve essere super preciso al massimo però si deve vedere che comunque ha un suo... ora qua l'inquadratura poi non... Mh, vabbè non viene bene però quindi io vedete non è un caso che ho usato una superficie di vetro eh, anzi ve la consiglio perché qualsiasi cosa voi potete spostare eccetera se invece fate col tessuto per esempio con una tovaglia nera eh, vedrete che rimane un po' macchiata ok che qui è abbastanza importante che il disegno sia abbastanza definito che non ci siano per esempio degli sporco qua delle cose qui in giro qui ok deve essere tutto comunque eh, fatto per bene ok Uh, quando avete tracciato quindi i, le vie e avete messo le quattro candele siete pronti avete qua il riso per percorrere la strada e siete pronti per eh, iniziare il rituale vero e proprio allora il rituale si inizia spengendo le luci ora io la lascio accesa per farvi mostrarvi e farvi vedere le cose però mh, si inizia spengendo tutte le luci, apparecchiature elettriche ovviamente, eh, tutta la stanza deve essere veramente eh, al buio, accendete solo magari due candele nella stanza per vedere il primo il primo gesto che andate a fare, ok? Eh, perché queste candele qua ovviamente sono candele del rito e quindi non sono candele che vi servono così tanto per far luce ma sono candele che andiamo ad accendere in momenti precisi quindi semplicemente tenete accese però delle candele non delle luci elettriche ok? tenete accese delle candele eh, che altro aggiungere? dunque queste candele qua noi le andremo ad accendere le andiamo ad accendere con i fiammiferi sempre quindi eh, non sono collegate il significato deve essere diviso quindi vi servono quattro fiammiferi ok detto questo possiamo credo che ci siamo abbastanza possiamo procedere vi eh, trasmetterò adesso l'incantesimo preciso cosa c'è da dire eh, ogni volta e proviamo a farlo insieme anche se appunto mi risulta un attimo scomodo perché <ride> ho il telefono mi vedete anche magari nel riflesso però ce la possiamo fare ok quindi mentre voi iniziate a eh, caricare le direzioni che andranno quindi da questo lato verso di qua percorrere la via okay, dovrete dire delle specifiche parole a seconda della direzione in cui vi trovate, ricordatevi che voi siete rivolti in questo rituale verso il nord, ok? Uh, questo è abbastanza importante, prendete quindi del riso e iniziate a percorrere la strada dai confini del nord, portami la forza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 Percorrere la via nascosta la notte. Dai confini dell'est, portan l'ispirazione. le idee, le lunghe vedute che sfiorano l'orizzonte. Dai confini dell'est portami l'ispirazione. le idee e le lunghe vedute, che sfiorano l'orizzonte. dei confini del sud portano il nutrimento del cuore. E' il calore della fiamma che non brucia. Dai confini del sud portami il nutrimento del cuore. E' il calore della fiamma che non brucia.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 Protezione. Orientamento. Dai confini dell'Ovest portami uno sguardo attento. Protezione. Orientamento. Dai confini dell'Ovest portami uno sguardo attento, protezione, orientamento. Perfetto, quindi questa qui era la carica del rito, ok? In cui voi avete magnetizzato, caricato e disposto gli ingredienti come vanno disposti e avete percorso tutte le direzioni verso di voi, ok? Adesso inizia il vero e proprio incantesimo Con cui quindi voi dovrete accendere la, la, sì, la luce no? Iniziare a illuminare le strade Quindi come vi ho detto Ovviamente con il fiammifero Iniziate da questa Illumino i sentieri del nord Illumino i sentieri dell'est. Illumino i sentieri del sud. Illumina i sentieri dell'Ovest. Allora, solo due parole, visto che siamo qui per imparare e quindi dobbiamo fare le cose giuste. Avete fermato, diciamo, le correnti elettriche, no? Delle luci, del modem, della tv, cercate di spengere tutto avete semplicemente eh, acceso delle candele per vedere ok? e avete iniziato a fare il giusto disegno ok? e avete tracciato anche le strade percorso le strade con il riso come abbiamo fatto questo? come abbiamo fatto a tracciare le strade? se avete notato io ho fatto tre volte il giro da qui per esempio fino a noi ok cosa significa questo significa che il primo mh, giro diciamo così lo si fa più lentamente e anche più difficilmente l'avete visto no il primo sembrava un po imbranato ma va fatto così cioè il primo giro con il riso si fa un po, così, un po' più lento e infatti anche la parola eh, da dire la carica della direzione la si fa un po' più lenta quasi se avessimo difficoltà a farla no? la seconda praticamente quando ripassate con il riso andate a riempire gli spazi vuoti quindi sarà leggermente più veloce la terza deve essere più fluida perché tanto la terza con il riso semplicemente riempite quello che è rimasto quei pochi spazi vuoti quindi deve esserci un attimino, quando, quando fate la carica, come abbiamo fatto finora, ricordatevi un attimo questo discorso della um, progressione nel tempo. La prima la fate lento come se uh, fosse inceppato, perché infatti poi lo vedrete, ecco perché anche nel riso ci si mette l'olio, perché solo il riso fate e lo mettete facilmente. Con l'olio scoprirete un po' di difficoltà ed è, è va bene perché è fatto apposta infatti poi è, è quello che dà l'umido cioè la vita alla strada ok che la strada è secca con l'olio questa cosa qua diventa fertile quindi si, si, si bagna no in qualche modo ok mm, però è fatto apposta per darvi un attimo di difficoltà mentre lo date quindi non vi preoccuperete se um, non sarà tutto fluido alla prima, non deve esserlo Ogni direzione avete visto, ho detto tre volte la carica Ve le scrivo tutte in descrizione del video, non vi preoccupate Ho detto tre volte la carica per ogni direzione mentre tracciavo, mentre percorrevo scusate, la strada Però l'avete visto, la prima volta è stato più lento La seconda normale, la terza è stato più fluido Così dovrete fare anche voi, va bene? Adesso procediamo con l'incantesimo quindi adesso avete acceso avete anche le direzioni, come vi ho detto, passando con la mano così, sentendo quindi il calore okay, delle candele, voi fate una specie di circolo okay, e quindi questo è il solo movimento da fare pronunciando per sette volte uno specifico incantesimo. Questo incantesimo ha come chiave... Jaguvamaf quindi anche questo ve lo scriverò Jaguvamaf è la chiave dell'incantesimo che va detta tre volte prima dell'incantesimo facendolo sette volte come vi ho appena spiegato voi andrete a fare eh, a, a, a, a, a, a inserire la chiave dell'incantesimo casualmente guardate un po' per 21 volte il mondo è esattamente la ventunesima carta va bene? quindi vi adesso vi, vi dico un attimo com'è l'incantesimo anche se poi ovviamente ve lo scriverò Jaguava maf, Jaguava maf, maf questo è l'incantesimo che pronuncio nel vento che ponga la fine al mio tormento dove andare cosa fare qual è il mio cammino o strada della mia vita, rispondi e fatti sentire, grida. Gli occhi ora sono aperti e le orecchie dritte. O strada del mio destino, apriti di fronte a me e sentirai il rumore dei miei passi. Il mondo gira, gira, gira e mi porta il potere. Il mondo gira, gira, gira e mi mostra ciò che è lontano. Il mondo gira, gira, gira e mi scalda di avventura. Il mondo gira, gira, gira e la direzione viene a me. Lo scopo è trovato, il tesoro conquistato. Amen. E ripetete per sette volte questo incantesimo così come l'ho fatto io tranquillamente, ok? Facendo muovere le forze. Finito quindi il rituale, voi dovete capire sempre questo vale per ogni rituale. Il modo giusto per ehm, onorare. Gli ingredienti che avete utilizzato, cioè come disperderli. Spesso, anche quando vengono trasmessi in giro dei riti, de delle cose, non viene trasmesso fino in fondo il discorso, cioè non vi spiegano dove alla fine vanno esattamente disperse le cose, come vanno disperse. E questo ovviamente porta dei problemi perché spesso Um, non si chiude il cerchio, non si chiude il cerchio del rito, quindi è un po' come se arrivate a 99 ma non a 100. È molto importante avere un rapporto giusto con le forze che noi stiamo uh, muovendo e con le forze che stiamo utilizzando, fossero forze vegetali, fossero forze del destino, forze della luce, forze del movimento circolare, forze dei tarocchi... Queste sono forze, signori, quindi il modo giusto per um, disfarsene, diciamo così, anche se in realtà si, fa, si dice rendere gli onori alle forze che hai usato, um, è molto importante perché ti permette di chiudere il cerchio del rito. Quindi, voi pronuncerete per sette volte l'incantesimo, Dopodiché le candele potete scegliere se lasciarle consumare del tutto oppure spengerle voi. Non si soffia sulle candele. Per spengere le candele in questo rito voi dovete usare le dita, così. Va bene? È anche una sorta di uh, vostro segnale. Se brucia un pochettino, meglio. Ecco, va bene? Si possono spengere anche con la, lo spengi candele, ad esempio, e va benissimo. Uh, non ci si soffia e non ci si lancia acqua, ma poi ne parleremo molto meglio anche di questo. Quindi non c'è la necessità proprio nel rituale di lasciar consumare le candele del tutto. Diciamo, io lo consiglio, perché è veramente bello, perché nutre proprio, capito? Illumina e nutre piano piano ogni direzione in cui si trova la vostra via a venire da voi. Quindi il mio consiglio è lasciarle consumare del tutto. Se fate questo rituale, quando invece avete un attimo di fretta, quindi per esempio siete davanti a un bivio e non sapete qual è, qual è la scelta giusta, magari non avete tempo per fare esaurire le candele. Va bene lo stesso perché in questo caso, vi ripeto, non è obbligatorio farle uh, consumare. Togliete quindi le candele... E le candele le metterete, vedrete? Le metterete insieme ai fiammiferi che avete, che avete consumato. Di solito le candele si sotterrano. Quindi queste qua le sotterrerete um, in una zona che non sia il vostro giardino, ok? Le sotterrate tranquillamente. La carta uh, che avete utilizzato, che quindi rimane uno strumento sacro, dovete semplicemente baciarla e porla nel vostro mazzo. Se si usano i tarocchi in un rituale, come ad esempio in questo, si usano due mazzi di tarocchi. Uno è il vostro per la divinazione, un altro deve essere per ehm, la ritualistica, ok? Non è assolutamente consigliato usarli eh, per tutte e due le cose. Rimasto quindi il resto degli ingredienti, voi li radunerete come abbiamo fatto... Cioè li radunerete in un punto, li mettete dentro il barattolo eh, di prima, ora vi faccio vedere. Li potete radunare con... Sì, con le mani, anche con una scopetta, con qualcosa del genere Pulite tutto radunandoli dentro un barattolo Ecco qua, carissimi amici, come vi dicevo Lo metterete in un barattolo magari più grande di quello che avevate prima E lasciate il barattolo aperto ai piedi di un albero in un bosco Lo lasciate aperto quindi potrete per esempio andare direttamente in un bosco, in un posto che sentite che è giusto, e eh, appunto lasciare questo sottoterra. Se avete questi cosi qua, che sono i... come si chiamano questi affari qua, eh, levateli. Solo la cera deve essere eh, sotterrata, va bene? Quelli li buttate via tranquillamente. Eh, ricordatevi però una piccola cosa, se l'avete fatta... Eh, consumare del tutto, non avrete poi bisogno no, di, uh, di disfarvene e, e come vi ho spiegato comunque um, è consigliabile è molto consigliabile che le fate consumare del tutto proprio per, per i motivi che vi ho già detto altrimenti se volete onorare anche gli spiriti della cera in questo rituale voi anche questi li metterete però possibilmente sottoterra, non è che li lasciate così in giro fate una buca, li mettete Chiudete, lasciate un'offerta di tabacco anche in più uh, come ringraziamento. Qua invece non serve il tabacco, lasciate aperto ai piedi di un albero, grazie e venite via. Questo è il giusto modo per concludere questo rituale. Perfetto, carissimi amici siamo arrivati alla conclusione di, di questo video, scusate se sono stato un po' traballante con il telefono eccetera, però è chiaro che mi piaceva darvi le inquadrature giuste, cioè dall'alto, dal basso, da, da, da davanti, era giusto che vedevate ogni passaggio proprio come si fa, questo è un rituale autentico, funziona, l'ho usato molte volte, e eh, il risultato è, è, è molto evidente diciamo che nei successivi tre giorni voi avete la risposta ehm, al vostro dilemma ok? come dite nell'incantesimo, al vostro tormento um, che altro dire? Eh, spero che eh, vi sia utile che lo userete e che eh, in questo modo riuscirete a comprendere di più il vostro destino e a comprendere di più le potenzialità che sono lì a un passo e che vi stanno aspettando. Benedizioni a tutti voi, ci vediamo alla prossima.